Il libro è del 2020 o 2019? 2020. 2020. Ok. Siamo online. I <laughs> Bene, possiamo incominciare. Benvenuti, benvenuti a, a tutti i nostri relatori, un grazie in particolare a ciascuno di voi per aver accettato l'invito a, a partecipare a questo, a questo webinar e grazie a chi si è collegato e si sta collegando. Ehm, L'incontro di oggi appunto nasce in collaborazione con L'Università di Trento, il CESPI, ehm, il tema è l'Iran, sfide interne e politica internazionale. Abbiamo deciso appunto in occasione, eh, prendendo eh, spunto dalla pubblicazione del, del libro Contemporary, Domestic and Foreign Pol Policies of Iran, aprire una finestra di, di analisi e di, di, di dibattito su, su questo paese, sempre più centrale eh, nelle dinamiche eh, regionali del Medio Oriente e in dinamiche internazionali, eh, per cui eh, ci sembrava importante andare a capire eh, come eh, ciò che sta accadendo ehm, all'interno eh, all di, di questo paese si riflette poi eh, su quelle che sono ehm, le dinamiche internazionali. Eh, mh, questo... Eh, sempre nell'ottica che appunto ciò che accade in un paese sempre più ha riflessi eh, all'interno della, della, della politica estera e della, del collocamento di un paese nella, nello scenario internazionale. E, e, ci guiderà un po' in questo, in, questa, in questo dibattito il professor Michele Nicoletti dell'Università di Trento che collabora col CESPI e coordinatore anche dell'Osservatorio dei Diritti Umani. Eh, e niente, ringraziando ancora tutti eh, ci auguriamo un buon lavoro e passo la parola a Michele grazie al direttore Frigeri e eh, anche da parte mia un benvenuto a tutte e a tutti eh, e un ringraziamento ai nostri relatori e relatrici per questo incontro di riflessione sul, sull'Iran e come ha detto il direttore si tratta di un paese non solo interessante per il ruolo che svolge all'interno di una regione particolarmente delicata ma anche per i rapporti importanti e significativi che ha con, con il nostro paese, con l'Italia e quindi ci sembra interessante dedicare un'attenzione eh, sia appunto a ciò che sta avvenendo, alle dinamiche che caratterizzano questo Paese, soprattutto anche in considerazione dei mutamenti della politica internazionale, quindi della nuova presidenza degli Stati Uniti d'America. Penso che sarà eh, uno, un, un tema anche questo di riflessione no, dei nostri ospiti e naturalmente cercare di capire poi cosa si muove all'interno delle istituzioni ma anche della società civile e capire poi eh, anche come dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista italiano, eh, questo paese viene visto, viene considerato sia nel mondo dell'informazione che nel mondo economico e politico. Abbiamo un bel panel di esperti eh, eh, qui raccolti, che io adesso passo a presentarvi. Sono il professor Gianpiero Kama, che è professore ordinario di scienza politica all'Università di Genova e il professor Pejiman abdul Mohammadi, professore di storia dei paesi islamici all'Università di Trento eh, che sono entrambi autori di questo libro importante che è uscito nel 2020 da Palgrave, dedicato esattamente alla politica interna ed estera del, dell'Iran e, e, e che appunto siamo, siamo contenti di poter accostare, accostare tramite la viva voce degli autori perché da quando è uscito ha suscitato una notevole discussione nella comunità accademica e anche tra gli osservatori politici, quindi è diventato uno strumento importante di comprensione. Eh, abbiamo poi Rassa Gaffari, che è una giovane studiosa di sociologia e specialista di società civile iraniana, un settore che conosce bene anche non solo per ragioni di origini familiari, ma perché ha lavorato sul campo, eh, su questioni anche legate alle differenze di genere e così via. E ci sembra questo un punto di vista molto importante perché la società civile in Iran eh, svolge un ruolo, ha svolto un ruolo importante e tuttora è un, un elemento chiave. E poi Viviana Mazza, che è giornalista. Del Corriere della Sera è esperta come inviata speciale in Medio Oriente, eh, profonda conoscitrice della società iraniana, oltre che di tutti i suoi rapporti con uh, gli altri paesi del Medio Oriente, che ci aiuterà a leggere quella situazione in relazione anche alla nostra situazione. Concluderà poi i lavori l'onorevole Piero Fassino, che è presidente della commissione esteri della Camera dei Deputati, che ha una vasta esperienza eh, di politica internazionale, avendo ricoperto ruoli istituzionali importanti sia a livello italiano che europeo nella politica estera. E vorrei dare la parola prima al professor Giampiero Camba, che è un esperto di Studi anche sulla politica comparata e quindi un esperto di istituzioni, un esperto di democrazia e un esperto anche di regimi ibridi, eh, un termine che è stato utilizzato anche a proposito dell'Iran, eh, a cui vorrei chiederci appunto di aiutarci a entrare nel, nel tipo di sistema istituzionale che caratterizza che caratterizza l'Iran e eh, lo farei rivolgendo anche una domanda un po' provocatoria sia a lui che al professor Abdul Mohammadi e anche alle nostre altre relatrici. Eh, Harry Kissinger, uno dei più noti studiosi di politica internazionale e accanito sostenitore del sistema Vespaliano, nel suo libro sull'ordine mondiale, dedica proprio un capitolo agli Stati Uniti e l'Iran concezioni dell'ordine e ritiene che l'Iran rappresenti una sfida non solo per il suo potenziale, come dire, pericoloso nell'area, conosciamo bene la posizione americana, ma perché vede nell'Iran addirittura il portatore di un ordine mondiale alternativo. E quindi Kissinger appunto si chiede appunto qualunque volto l'Iran presente al mondo esterno. L'Iran deve compiere una scelta, deve decidere se essere un paese e quindi agli occhi di Kissinger rientrare in un sistema vestaliano più o meno equilibrato o se invece essere una causa, cioè essere portatore di un sistema alternativo. E vorrei chiedergli appunto come reagisce di fronte a questa interpretazione di Kissinger, di cui forse diciamo l'Iran sarebbe anche contento e orgoglioso in un certo senso. Prego, professor Kama, e grazie di essere con noi. Sono io che ringrazio voi, ringrazio il CESPI, è una bellissima occasione per conoscervi, sono veramente orgoglioso grazie per l'occasione che mi date per presentare insieme al mio collega carissimo Peschman questo nostro lavoro, ma anche per confrontarmi con voi, persone che hanno un'esperienza sia accademica che politica di altissimo rilievo. E la sua domanda sa che è proprio bella, perché io ho fatto un, spesso anche col collega pesci un paragone tra la rivoluzione comunista e la rivoluzione d'ottobre cioè che si ponevano entrambe come capostipite di un rivolgimento più ampio la rivoluzione d'ottobre non era limitata solo alla russia era un, un esempio imitabile no? una specie di faro rispetto a tutto il movimento socialista e comunista internazionale no un esempio da emulare, era un paese guida, io credo che effettivamente l'Iran si sia posto dopo la rivoluzione comunista come paese guida di una rivoluzione teocratica, islamica, no? e quindi rappresenta un punto di riferimento l, la, il cui destino può determinare davvero anche eh, il destino forse più ampio dell'islam politico, perché come è successo per il comunismo reale, la caduta o le fortune e le sfortuna del comunismo sovietico hanno ha avuto un impatto notevole anche sul movimento comunista internazionale, sia in positivo che in negativo. Quindi credo che sia giusto, cioè la rivoluzione comunista non si è limitata a diciamo, contenersi eh, comunista eh, dentro l'Iran, ha avuto sempre l'ambizione di esportare un modello, di rappresentare il paese guida. No? Da questo punto di vista credo che Kissinger non so se è d'accordo anche Pesce, ma penso di sì, ne abbiamo parlato qualche volta, ha ragione, ha intuito un aspetto cruciale, no? E quindi i destini della Repubblica Islamica e dell'Iran hanno una portata che non si limita a quel paese, e nemmeno solo al Medio Oriente in senso stretto, a mio avviso, no? Quindi sono d'accordissimo su questa asserzione. Oltretutto, come cercherò di mostrare, l'Iran è anche interessante perché è un paese veramente affascinante dal punto di vista di uno studioso di politica, eh? perché è un modello di regime, francamente, come diciamo noi, abbiamo scritto in un articolo, veramente peculiare, che ha delle caratteristiche quasi uniche, perché i regimi ibridi ce ne sono tanti, no? quei regimi che sono un po' a metà tra la democrazia e l'autoritarismo, che non sono pienamente né autoritari in senso stretto, non sono basati su un partito unico al potere o su una dittatura personale, no? non si può dire che l'Iran è questa cosa qua. E non si può nemmeno dire ovviamente che sia un, un regime pienamente democratico e quindi è quel classico tipo di sistema che si pone in una via mediana con delle caratteristiche però diverse rispetto ad altri regimi ibridi no? come sono la Russia di, attuale di Putin come la stessa Turchia di Erdogan e così via e quindi noi abbiamo esaminato in questo lavoro in primo luogo le caratteristiche distintive di questo regime che sono molto interessanti anche perché al di là del valore intrinseco, della, della curiosità eh, legata a questa peculiarità del, della Repubblica Islamica, c'è anche un riflesso. Noi adottiamo un punto di vista per il quale è stato ribadito anche in questa sede, all'inizio in sede di presentazione, come ehm, quello che accade in un paese importante come l'Iran ha effetti anche più ampi sul sistema internazionale nel quadrante regionale medio orientale ma anche più in generale sugli assetti eh, sulla stabilità del sistema internazionale più globale quindi è interessante studiare in sé l'Iran perché è un laboratorio politico veramente molto interessante per i comparatisti per i studiosi di politica ma è anche interessante perché ecco, ciò che avviene all'interno dell'Iran ha dei riflessi molto importanti per la comunità internazionale quindi io mi occuperò prevalentemente degli aspetti Scusate, oh. scusate, sono già nella conferenza, scusa. No, no, quasi quattro e mezzo, scusate, scusa, ciao, ciao, ciao, ciao. Scusate, ma perché pensavo fosse un'emergenza. Quindi c'è questo duplice aspetto, no? Tra l'altro la prospettiva teorica che adottiamo, che è neoclassica, cerca di individuare anche i rapporti tra la politica domestica la politica estera di un paese, cioè un paese non sviluppa la sua politica estera sulla base solo dei vincoli e delle opportunità del sistema internazionale, ma sviluppa un disegno, una strategia di politica estera anche sulla base delle sue caratteristiche interne. Quindi per capire l'Iran e la sua politica estera è anche importante capire i processi interni di questo paese, che sono molto complessi e articolati. Anche questo è un aspetto peculiare per un regime autoritario no anche se ibrido come la Repubblica Islamica quindi andando con ordine noi abbiamo in primo luogo eh, sottolineato la natura ibrida dato due punti di vista una organizzativa e procedurale e una simbolica dal punto di vista procedurale e organizzativo la Repubblica Islamica è ibrida perché da un lato combina elementi secolari con elementi clericali e religiosi, perché non è, a, primi, a prima vista l'Iran potrebbe sembrare una teocrazia a pieno titolo, no? a tutto tono, in realtà non è proprio così. Il suo assetto istituzionale divide una componente predominante, a dire il vero clericale, con a capo la guida suprema e gli organi in qualche modo da lui controllati e diretti, che in qualche modo garantiscono la stabilità e l'ortodossia del regime, ma c'è anche una componente più secular che è rappresentata dal Parlamento e dalla Presidenza della Repubblica. Questa è un'eredità della Rivoluzione, perché la Rivoluzione Comunista vedeva all'inizio una alleanza di forze, da un lato clericali e religiose, dall'altro anche però secolari, con partiti laici che in qualche modo hanno contribuito al rovesciamento dello Shah. E questa eredità originaria è rimasta, anche se con una predominanza della componente religiosa e clericale c'è anche una parte delle istituzioni che rappresenta la società civile e rappresenta istanze più laiche o comunque secolari non, e non pienamente religiose. Quindi non c'è un totale dominio della parte religiosa e clericale dal punto di vista istituzionale. D'altro canto ehm, il regime della Repubblica Islamica è ibrido perché... Eh, Contiene elementi anche genuini di competizione politica, seppur limitati. Cioè esiste una competizione politica che non riguarda solo, diciamo, eh, i seggi parlamentari, no? come è tipico anche di molti altri regimi autoritari che concedono uno spazio di pluralismo, però, nel contesto delle assemblee legislative, in cui i notabili di alcune delle località, dei delle comuni, delle, delle, delle diverse zone di un paese si fanno rappresentare e rappresentano interessi locali, no? Sviluppando politiche clientelari legate alle proprie costituzioni. Questo è tipico anche di altri sistemi, come quello siriano, ad esempio. La natura peculiare della competizione limitata, del pluralismo politico limitato della Repubblica Islamica è un'altra, cioè esiste una competizione, seppur nell'ambito di una cerchia ristretta di candidati, per un ruolo esecutivo molto rilevante che è la presidenza della Repubblica. Non esiste, credo al mondo oggi, un regime un sistema tendenzialmente autoritario che preveda una competizione relativamente aperta all'interno delle elite dominanti del regime che rappresentano fazioni tra di loro in contrasto, in conflitto. È come se, per esempio, nella Repubblica Popolare Cinese le diverse fazioni del Partito Comunista si contendessero le, le, diciamo le posizioni apicale attraverso elezioni a suffragio universale. Questa è una cosa veramente sorprendente, no? Non è un, partito, non è un regime a partito unico, non è un regime pubblicitario che, che impalma un leader carismatico, no? Alla Chavez, per esempio, è un sistema in cui c'è una competizione tra capi di diversi schieramenti politici, conservatori, riformisti e così via, che in modo anche palese e genuino competono per una carica Esecutiva che ha un ruolo significativo, non è pari a quello della Guida Suprema, ma che comunque svolge ruoli politici incisivi sia in politica interna che in politica estera. Questa genuinità è dimostrata da due aspetti. I leader, che si contendono la presenza della Repubblica, rappresentano interessi genuini e contrapposti, sociali ed economici cioè alle spalle dei leader e degli schieramenti ci sono interessi corposi che si confrontano, per esempio, sull'apertura o meno dell'Iran all'economia internazionale, o sugli aspetti più o meno statalisti delle politiche pubbliche, e così via. Sul ruolo del welfare state, ci sono candidati come Ahmadinejad che hanno perorato un populismo eh, economico simile a quello di certi stati dell'America Latina, altri schieramenti invece sono più orientati a riforme diciamo più liberiste in termini di economia di mercato e così via. Quindi c'è un confronto genuino tra posizioni diverse che è palese e trasparente e questa genuinità si esprime anche attraverso un dibattito pubblico a talvolta molto aspro, molto simile a quello che avviene nelle liberal democrazie di stampo occidentale. Eh, grazie a Peshman io ho assistito a un dibattito politico alla televisione eh, iraniana dove effettivamente si confrontano anche con scambi molto duri le posizioni dei partiti e dei leader, delle forze politiche e dei leader, in modo che è analogo a quello che avviene nelle campagne elettorali e delle democrazie occidentali. C'è un, anche una dimensione ideologica nella quale emerge la natura ibrida del regime, e anche questo è interessante. I, I principi di legittimità del regime sono, seguendo la tripartizione weberiana, di tutti e tre i tipi. C'è una legittimità tradizionale legata al, al ruolo c'è sempre stato del clero in Iran, quindi c'è il clero iraniano si fonda su una base di una legittimazione tradizionale secondo la tripartizione beberiana. Poi c'è anche un'eredità del carisma eh, di Khomeini, cioè all'inizio c'era una base carismatica del potere legata al, diciamo, all'esercizio del potere sinché è stato in vita di Khomeini, che in qualche modo si è tramandata anche nella carica, no? come è successo nella Chiesa uh, Cattolica, il carisma dei fondatori poi si è in qualche modo istituzionalizzato anche nelle cariche no? supreme, quindi c'è un qualche residuo di legittimità carismatica e poi c'è anche, come tipico degli stati moderni, una legittimità di tipo legale, razionale, legata alle stanze repubblicane, Parlamento, Presidenza della Repubblica e così via, in quanto i leader diciamo del, di queste istituzioni, presidente e parlamentari, sono legittimati su una base di procedure legali, razionali, che sono legate al sistema elettorale. Queste sono le caratteristiche veramente peculiari e originali di questo sistema politico, che non ha pari e, e uguali in questo senso rispetto ad altri eh, regimi ibridi eh, più o meno simili. Le conseguenze, noi abbiamo anche esaminato, e qui finisco no, con la presentazione di questo sistema, anche le dinamiche tipiche innescate da questo sistema ibrido con queste caratteristiche eh, distintive. Quali sono le conseguenze? Eh, prima di tutto in generale questo sistema autoritario non è come altri sistemi autoritari in virtù di questa peculiare ibridità ha una diciamo caratteristica di flessibilità. Cioè questa competizione limitata, questo pluralismo limitato, consente al regime di adattarsi alle diverse circostanze storiche, economiche, internazionali, con una certa flessibilità, cosa che un regime autoritario a tutto tondo farebbe più fatica a fare. E questo anche, diciamo, eh, spiega anche la lunga durata di questo regime, ormai più di 40 anni, no? che 40 anni, che è in piedi e mostra una certa resilienza, come si usa a dire oggi. no? È una resilienza legata alla flessibilità, alla dotabilità. A seconda delle circostanze emergono leader e politiche diverse, sostanzialmente diverse. C'è una flessibilità che è legata alle politiche ordinarie, non costituzionali. I regimi e i suoi fondamenti non vengono messi in discussione e non possono essere messi in discussione, ma le singole politiche pubbliche sì le politiche economiche, le politiche estere possono subire oscillazioni anche significative, a seconda del, del leader e dello schieramento che vince le elezioni parlamentari e soprattutto presidenziali. Lì c'è una differenza che è simile, con un range più limitato di opzioni, ma simile a quello che avviene in tutte le democrazie eh, diciamo liberal-democratiche. Questa responsiveness asimmetrica, cioè rigida, sul sistema politico, sulla, diciamo, nel suo complesso, e invece più flessibile sulle singole politiche pubbliche, sociali, economiche e così via, e anche di politica estera, ha effetti sia positivi che negativi. E qui concludo davvero. Positivi. L'alternanza di coalizioni diverse di leader diverse consente al regime di essere tendenzialmente inclusivo, cioè di rappresentare interessi di volta in volta articolati ed eterogenei, alcuni, alcuni perdono, alcuni vincono, a seconda diciamo, dei cicli politici, ma tendenzialmente quasi tutti gli interessi sociali in gioco possono essere almeno potenzialmente rappresentati dalle politiche pubbliche e dalle istanze principali istituzionali Presidenza e Parlamento. Inoltre, questa alternanza di eh, leader e di coalizioni consente anche una valvola di sfogo rispetto a possibili eh, rimostranze, richieste, eh, proteste della, della società civile, cioè la possibilità di individuare un leader più riformista di altri rappresenta un'opportunità per in qualche modo assecondare anche se solo parzialmente alcune istanze di cambiamento o di riforme in qualche modo che provengono dalla società civile. Cosa che è un sistema autoritario più rigide difficilmente consente. E infine, questo pluralismo limitato consente anche un monitoraggio più attendibile circa gli umori, gli stati d'animo, i problemi presenti nella società. Ci sono cioè dei terminali, i leader, gli schieramenti che si contendono di potere in Iran, consentono anche di monitorare più facilmente quelle che sono le istanze in, diciamo, in nuove che di volte in volte emergono nella società e in qualche modo, anche se parzialmente, possono essere rappresentate. Le conseguenze negative quali sono invece? Che questo sistema di pluralismo limitato, legato appunto alla peculiare natura ibrida del regime, solleva aspettative, a volte molto elevate, di cambiamento. Soprattutto certi leader riformisti talvolta hanno dato l'illusione a componenti di opposizione della società di poter cambiare in modo più significativo di quanto non fosse realmente possibile la natura del regime e le sue politiche. La sollevazione di queste aspettative quindi alimenta tendenzialmente una, una frustrazione tra le aspettative stesse e la realtà realmente fattibile date le condizioni comunque limitate di apertura politica che questo regime consente, in ogni caso, pur essendo un regime a pluralismo limitato, ci sono dei paletti oltre i quali non si so può andare, soprattutto dal punto di vista degli assetti costituzionali e di alcuni aspetti legati al ruolo della religione, diciamo, in, in ambito dei costumi e della vita civile dei giovani, così delle donne e così via. Quindi da questo punto di vista questo può creare delle tensioni, cioè le aspettative frustrate come ci insegnano i maestri, no? della sociologia e della scienza politica possono coltivare un rancore che può avere effetti alla lunga destabilizzanti per il regime mentre appunto il pluralismo limitato può assicurare una certa flessibilità poi oltre a un certo punto questo elemento di frustrazione pensate a tutti i movimenti giovanili repressi poi alla fine no? nel sangue questo elemento di frustrazione può destabilizzare il regime e portare eventualmente a una transizione che non sta bene poi lo possa anche sfociare, se in un regime autoritario di tipo diverso oppure in una vera e propria eh, liberal democrazia. Quindi facendo un bilancio ci sono sia elementi di adattabilità legata a questo regime, sia elementi di, invece di rigidità che possono portare anche alla, a lungo termine a una sua crisi, a una sua destabilizzazione. In ogni caso, per quel che riguarda la politica estera, l'alternanza di schieramenti e di leader Può consentire una certa flessibilità di policy e quindi anche un cambiamento di strategie soprattutto in relazione ai rapporti con gli Stati Uniti e l'Occidente. Per esempio l'insegnamento di Rouhani, l'elezione di Rouhani ha rappresentato un tentativo del regime di aprirsi verso o comunque relativamente aprirsi verso gli Stati Uniti e l'Europa diciamo l'accordo nucleare è stato un esempio, poi Trump ha stoppato questo processo ma in qualche modo la presenza è una linea molto diversa rispetto a quella di Ahmadinejad. Questo dimostra come anche sulla politica estera il regime, la sua flessibilità può riservare delle sorprese e portare anche a dei disegni strategici anche imprevedibili ex ante. Lascerei quindi la parola a Peshman per invece trattare poi le questione di politica internazionale eh, della Repubblica Islamica. Grazie dell'attenzione. Molte grazie, professor Kama. Penso ci abbia offerto una chiave di lettura molto interessante in questo tema del regime ibrido e, e con i suoi aspetti di flessibilità, potremmo dire, quindi di capacità di adattarsi e anche uno dei modelli al momento, diciamo, più longevi di compromesso tra tra la tradizione islamica interpretata in un certo modo e delle istituzioni anche più vicine, come dire, a quelle delle società occidentali. Quindi il, la domanda che potremmo rivolgere al professor Abdul Mohammadi è quanto questa natura ibrida del regime sia legata a una specificità anche nazionale dell'Iran, quindi specificità anche della della Persia rispetto al resto del mondo arabo e quanto invece possa essere un modello di evoluzione per altri paesi islamici che invece storicamente hanno oscillato tra secolarismo e teocrazia, per capirci. Bene, adesso gli do volentieri la parola e sentiamo il suo parere. Prego, Pejmo. Eh, grazie mille Michele, innanzitutto lasciatemi ringraziare il Cespi, eh, per questa opportunità siamo molto contenti, ringrazio il, il presidente Piero Passino per la sua presenza che ci fa molto piacere e il direttore Daniele Frigeri che insomma, ha organizzato questo e in particolare te Michele perché senza eh, insomma, il, la, la, il nostro rapporto e questo insomma, partnership che abbiamo a Trento come collega non avrei potuto insieme al professor Cama, avere insomma, questo contatto con il gesto. Quindi siamo molto felici e contenti e ringrazio anche chiaramente le, le altre due relatrici che sono presenti, Rassa Raffari e Viviana Mazza. E sarò appunto, seguo quello che il filo che mi hai dato Michele e anche quello che gentilmente Gian Piero ha tracciato e cercherò di essere breve così poi lascerò spazio al, agli altri relatori e relatrici. E diciamo che assolutamente come sottolineavi l'Iran chiaramente ha una sua peculiarità che lo, lo dimostra dal punto di vista dello sviluppo istituzionale e noi nel libro come Gian Piero Cama ha sottolineato nella prima parte trattiamo questa, eh, questa combinazione di 100 anni, 150 anni di, eh, di in qualche modo di scontro e confronto tra una visione più modernista e una visione più tradizionalista che in alcuni momenti, come il 1906, porta alla prima rivoluzione costituzionale, ricordiamoci, del Medio Oriente, che avviene appunto nella Persia. Poi abbiamo insieme a Ataturk negli anni Venti eh, la nascita di questo primo stato moderno, appunto persiano, con Reza Shah Ahlavi dove noi appunto nel libro dedichiamo un, un pezzo importante, dove spieghiamo appunto come l'Iran moderno, nato sui dei fondamenti proprio del nazionalismo da un lato e del secolarismo dall'altro, già è presente tra gli anni 20 e gli anni 40. La situazione cambia chiaramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la, la rimozione diciamo di Reza Shah da parte degli alleati in particolare, e, e poi abbiamo appunto l'ultimo Shah di Persia, Mohammad Reza Shah Pahlavi, che è interessante il suo aspetto perché poi noi nel mondo europeo siamo un po' abituati insomma anche a dire eh, era il grande dittatore, il, il, il servo degli Stati Uniti e così via, però poi noi abbiamo cercato con il professor Kama che è stato anche molto d'aiuto per la questione anche teorica proprio a lavorare sugli aspetti della modernizzazione, come lo Shah aveva portato avanti e questo è innegabile, una modernizzazione culturale e sociale importante ma non era accompagnata questa modernizzazione da una modernizzazione politica. Cioè nel senso che il pluralismo politico mancava mentre c'era un'altra parte appunto elementi secolari, elementi sociali che andavano invece molto più veloci. Questo è uno degli elementi che abbiamo affrontato e che chiaramente hanno dato vita, per pensare anche al processo di modernizzazione e urbanizzazione che avviene negli anni 60 e 70 in Iran, fa sì che circa un milione e mezzo di iraniani, grazie all'industrializzazione in corso, lasciano i centri rurali e vengono nelle città, soprattutto a Teheran, che era chiaramente il centro e la capitale iraniana. E la maggior parte di questi erano chiaramente con visioni più tradizionali, eh, anche abbastanza islamiche, conservatrici, vivevano nelle periferie di Teheran. E questa modernizzazione culturale per dire anche cosa abbastanza, cioè le donne con le minigonne, i cabaret, non, non, non gli andava tanto bene. E quindi nelle periferie una parte di questi nuovi lavoratori che erano lì grazie alla modernizzazione culturale, ma che non accettavano, comunque era uno shock culturale per loro vedere questo cambiamento veloce, ecco, la modernizzazione troppo veloce che stava avvenendo, la sera questi lavoratori dove andavano? Non è che andavano nei loro centri rurali, andavano e non andavano neanche nei cabaret, e nei bar andavano nelle moschee quindi si sedevano nelle moschee dove il, il re della moschea chiaramente è l'imam e lì si crea gradualmente un ceppo importante di potere sociale negli anni 60 e 70 attorno a quello che noi oggi conosciamo come l'islam politico in questo caso sciita che seguiva questi imam delle moschee che davano appunto sermoni parlavano e così via la fortuna dell'Islam politico è che in quel momento riesce ad avere anche un leader carismatico, come Gian Piero sottolinea, che è l'Ayatollah Khomeini, che in realtà è in un momento di vuoto all'interno dell'opposizione iraniana, perché non dimentichiamoci che, nel libro lo sottolineiamo, che la caduta di Mossad nel 52-53, quindi il colpo di Stato organizzato eh, in buona parte dalla CIA ma soprattutto dal MI6 dell'epoca dal MI5 dell'epoca che sono usciti anche i documenti è molto interessante per gli archivi anche a leggerlo cioè il colpo di Stato organizzato contro questo diciamo, sistema eh, democratico che stava, eh, si stava creando in Iran apre uno spazio enorme a quelli che oggi chiamiamo gli islamisti cioè fino al 52-53 sono gli intellettuali laici i costituzionalisti sia di sinistra sia di quelli liberali che hanno influenza nella società e spingono l'Iran verso un processo di, di democratizzazione. Ma è quando c'è il colpo di Stato, Mossadegh cade, la caduta di Mossadegh, questo leader, appunto nazional eh, liberale, che tra l'altro è molto interessante vedere che gli Stati Uniti lì fanno un calcolo sbagliato, eh, perché pensano che Mossadegh possa diventare alleato dei sovietici, mentre Mossadegh era tutt'altro che un comunista. Ecco. Quindi questo diciamo, attacco che, che fa cadere Mossadegh apre una prateria a quello che sarà la nascita della nuova generazione di intellettuali che non sono più i laici, ma sono gli intellettuali islamici, tra cui Ali e Shariati, eh, Ale Ahmad, ma adesso non voglio dire troppi nomi per non confondere, comunque questi elementi che da un lato parlano di un islamismo sociale, no? e quindi infatti Shariati promuove questo eh, islamo-marxismo un po' simile al cattolicesimo comunista, no? questa idea qui dell'islam o marxismo che attirava molto i giovani del tempo. Quindi da una parte molti giovani sono attratti dall'islam, ma quello degli intellettuali, quello della cravatta, perché Shariati si metteva la cravatta, era moderno, aveva studiato in Francia, alla Sorbona, e parlava di un islam moderno, anche un po' marxista, semmai. Mentre poi c'era la parte tradizionalista, questi signori che lavoravano soprattutto a Teheran, che seguivano il clero. Che, di cui la leadership ce l'aveva chiaramente lei detto, la Yatollah Khomeini. Adesso non voglio andare molto più perché non, non, sulla rivoluzione del 79 c'è veramente da fare una, un seminario lunghissimo. Comunque questi sono alcuni degli aspetti che portano alla caduta dello Shah e alla nascita della Repubblica Islamica, che non vanno trascurati. Non è che Khomeini nasce così, Khomeini arriva a questa rivoluzione che poi diventa islamica perché all'inizio appunto è una rivoluzione composta da forze di sinistra Ricordiamoci il partito di Tudé, anche, no? il partito comunista, le forze nazionali, appunto quelle di Mossadegh, e poi anche le forze islamiste. Ma le forze islamiste prendono il potere perché avevano l'organizzazione politica, le, mo le moschee organizzate, leader carismatico e soprattutto questi un milione e mezzo di lavoratori molto arrabbiati con la, cult con la con modernizzazione culturale dello Shah soprattutto e della disuguaglianza economica che si era creata. Questo porta all'arrivo di Khomeini, ma ci vuole pochissimo tempo. Basta un anno due anni che la maggior parte si pente, perché in realtà nasce subito un sistema molto più di repressione e, come sapete, gradualmente, prima il partito nazionalista, poi quello liberale e infine quello comunista saranno messi alla purga e tutti quelli che par hanno partecipato alla rivoluzione saranno pian piano eliminati. Questo è un punto che noi abbiamo messo in rilievo nella parte, insomma, istituzionale. Vado velocemente sulla parte di politica estera, so che abbiamo poco tempo. Sulla parte di politica estera, prendendo spunto a quello che Giampiero sottolineava, che è la nostra teoria, insomma, che abbiamo elaborato col British Journal eh, un po' di anni fa sul regime ibrido eh, della Repubblica Islamica, noi possiamo vedere la proiezione di questa, diciamo, politica interna nella politica estera. Cioè il dualismo della politica estera, noi la possiamo vedere anche tra la differenza che c'è tra il governo, quindi il presidente Rouhani, il ministro degli esteri Zarif e dall'altra parte la guida suprema, i pastaran, che loro rappresentano la parte islamica, mentre la parte repubblicana più è rappresentata appunto da questo governo. La politica estera del governo in questo momento da Zarif e Rouhani può essere più vicina al mondo occidentale, mentre con Ahmadinejad può diventare appunto più vicino al mondo sudanese o comunque politiche estere diverse, no? meno pro-occidentale, eh, diciamo più vicine alla Russia o alla Cina, particolarmente la Cina, ricordiamoci che adesso la Cina è uno dei più importanti partner della Repubblica Islamica. Quindi eh, questa ibridità interna della Repubblica Islamica si repercuote anche a livello esterno e questo è molto importante anche sia da parte dei paesi dell'Unione Europea, sia da parte degli Stati Uniti e altri attori globali e sottolineare questo perché quando noi abbiamo l'Unione Europea o Paesi Europei o gli Stati Uniti che trattano con per esempio il Ministro degli Esteri Zarif stanno trattando con una parte di questo regime duale cioè c'è un regime duale da una parte abbiamo tutto questo corpo diplomatico che usa il codice diplomatico ma poi c'è l'altra parte che Connessa alla parte appunto islamica del, del, della Repubblica, che sono, per esempio, i Pastaran o gli IRGC, abbiamo visto un esempio importantissimo: l'accordo nucleare firmato poche settimane dopo, eh, c'è il missile mandato dal, dai Pastaran sopra scritto in eh, ebraico morta Israele. Chiaramente qui vediamo il doppio, allora, noi nella politica estera abbiamo cercato anche di parlare di questo aspetto qui e di come la repubblica islamica. Fino al 2003 ha, ha, ha concentrato la sua politica estera più su una questione di consolidamento e anche più a livello macro sull'Islam politico come elemento principale della politica estera. Ma dal 2003 in poi, grazie all'attacco fatto contro Saddam Hussein, quindi il regalo che gli Stati Uniti in qualche modo ha fatto alla Repubblica Islamica facendo cadere un, eh, un altro attore importante che era quello iracheno in quel momento, dopodiché eh, andando avanti con le cosiddette primavere arabe, quindi la caduta di regimi eh, e l'indebolimento di regimi della regione, in particolare quello della Siria, ha aperto una prateria per la Repubblica Islamica di focalizzare nella sua politica estera su quello che è il la sectarianism, il, sectarianism no? il sistema settario, cioè focalizzare la politica estera. Più che sull'Islam politico in generale, sull'utilizzo dell'Islam politico sciita, quindi sulla confessione sciita. E questo l'abbiamo visto in Iraq, quindi il penetramento in Iraq è stato molto importante. Dopodiché l'abbiamo visto in Siria, quindi l'avvicinamento e la penetrazione in Siria che era indebolita a seguito delle rivolte interne siriane. E poi infine l'abbiamo anche vista. Nel caso eh, dello Yemen, che era ancora più importante, cioè dove si è riuscito un posto strategico come lo Yemen, sebbene non ci sono ancora delle prove, diciamo, eh, forti di trovare connessioni, ma sicuramente come una lunga mano con gli Houthi nello Yemen. E a un certo punto, dal 2003 al 2017, nella parte estera del libro noi sottolineiamo, come la Repubblica Islamica raggiunge una influenza importantissima in quello che abbiamo chiamato più o meno, anche alcuni altri colleghi l'hanno sottolineato, il cosiddetto triangolo sciita o la coalizione sciita, dove la Repubblica Islamica riesce a influenzare dal mar Mediterraneo, Siria e Libano con il Hezbollah chiaramente, fino all'Iraq, quindi Mesopotamia, arrivando anche fino ehm, diciamo, al Golfo Persico e lo Yemen sotto l'Arabia Saudita, quello poi. Che è diventato la causa della guerra del 2015-2016 come controreazione fatta dall'Arabia Saudita, coalizione con gli Emirati e altri stati arabi del Medio Oriente. Quindi, questa è la parte più sulla politica estera che abbiamo cercato di sottolineare, la politica duale estera molto importante, perché Zarif è da una parte, o un altro ministro degli esteri, e IRGC e Pasteran sono dall'altra parte, quindi anche la flessibilità non è solo interna, è anche estera. E questo è importantissimo per eh, attori globali che trattano quella Repubblica Islamica, perché se non si ha presente questo si può cadere in fallo. Come ultimo aspetto, ehm, che penso sia stato an anche questo molto importante, c'è un proprio capitolo dedicato alla opposizione iraniana e soprattutto alle nuove generazioni nel senso che noi abbiamo dedicato una sezione del libro su quello che è il post-generational, i millennial iraniani, cioè gli iraniani che sono nati prima, un anno prima e quelli dopo la rivoluzione, e, e quindi ci sono almeno due o tre generazioni, oggi sono sotto i 42 45 anni al massimo, e quindi c'è soprattutto quelli nati dal, possiamo dire, dal 90 in poi, ma anche 97-98 che è una generazione molto interessante per il nostro studio che abbiamo fatto, che ha sviluppato dal 1997 in poi fino al 2020 21 e non dimentichiamo il 2019, poi concluderò sottolineando quello, sono sicuro che Rasso parlerà meglio di quello anche. E cosa succede? Noi abbiamo questa, diciamo, nuova, nuova nuove ormai generazioni iraniane che... Dopo 42 anni di imposizione dell'ideologia islamica e soprattutto quella sciita da parte della Repubblica Islamica, ricordiamoci le scuole, i primi 20 anni, molti di questi ragazzi dovevano andare a scuola rasandosi i capelli a zero per entrare nelle scuole, non potevano andare con i jeans perché era un simbolo occidentale, non potevano chiaramente avvicinarsi alle ragazze perché venivano presi dalla polizia etica. Tutto questo tipo di impalcatura ideologica indottrinata, è stata messa sotto sfida da questa nuova generazione, che secondo alcune prove interessanti che abbiamo, sia scientifiche ma anche sociologiche, ha sviluppato in buona parte una reazione che si focalizza da una parte sul nazionalismo, ma un nazionalismo persiano o comunque non islamico che va a, e questo che Michele, appunto probabilmente mi voleva sollecitare, concludo con questo, che va a, a ripescare dei dei elementi simbolici pre-islamici, per esempio, a pensare alla Persia pre-islamica, Pasargad, Ciro, Ciro il Grande, Zoroastro. Cioè noi abbiamo questa nuova generazione che esce fuori con queste importanti anche, insomma, collane con l'elemento di Far Bahar, che è un elemento antico persiano, e lo usa in contrapposizione con l'elemento islamico che gli è imposto in quel momento dal regime. Pensate che i loro padri invece erano al contrario, no? Scendevano in piazza e dicevano Allahu Akbar, Dio è grande, alla islamica e andavano a contestare un regime laico. C'è to totalmente il contrario. D'altro canto il secolarismo non è solo fondato sul nazionalismo c'è anche molto, molte richieste di secularization, di secolarismo. Pensare alle donne, che è la cosa più importante forse. La battaglia delle donne per il velo per andare contro l'obbligatorietà del velo, che non è una questione, come sapete, tradizionale iraniana il velo, è stata impostata dopo, imposta, dopo la rivoluzione della Repubblica Islamica. Quindi, no, perché Lo dico perché a volte abbiamo alcuni politici o politiche, soprattutto, che mettono il velo e vanno in Iran dicendo che rispettano la tradizione dell'Iran. In realtà lì non è un rispetto della tradizione, ma accettare, un diktat del regime alle stesse donne iraniane questo è molto importante distinguere questo fatto quindi c'è all'epoca dello Shah prima noi avevamo donne che si mettevano il velo e donne che non se lo mettevano il velo quindi, perché ci sono molte donne musulmane Poi concludere sì, esatto, yeah. che si mettono il velo invece altre che non se lo mettono quindi la cosa molto interessante è questo aspetto che a un certo punto abbiamo queste donne iraniane che sfidano eh, la questione del velo e abbiamo avuto ragazze nei mercoledì che vanno in piazza, si tolgono il velo e poi vengono arrestate e messe in qualche modo in prigione. Questo è un aspetto molto importante che abbiamo sottolineato che è un po' il revival del nazionalismo e del secolarismo. Concludo qui, grazie mille Michele, soprattutto grazie al Cespi e poi se ci sono domande ci divertiamo a parlare. Grazie mille. Grazie al professor Abdul Mohammadi. Già una domanda la può trovare nella chat. E lascio a lui la lettura. Ma voglio dare subito la parola alla nostra prossima relatrice, Rassa Ghaffarissi. Ho capito bene si pronuncia così. Si sì, può scegliere la pronuncia ucraina o iraniana che preferisce. Benissimo. E ringraziandola per aver accettato il nostro invito. Come dicevo in apertura, è una giovane studiosa di sociologia, esperta in particolare in questioni di genere, ma anche intergenerazionali, che ci dirà qualche cosa sul rapporto tra Stato e società civile in Iran e penso che quello che ci ha appena detto il professor Abdel Mohammadi della società civile, anche di queste diverse generazioni, eh, possa, possa essere ulteriormente approfondito. Prego. Uh, io inizio ringraziando voi per l'evento uh, e per l'invito, uh, ringrazio gli autori e anche gli altri discussant. Sono particolarmente contenta perché. In questi tempi che sono sempre più accelerati e frenetici e non abbiamo sempre occasione per fermarci a leggere e riflettere sui lavori delle colleghe e dei colleghi, soprattutto se non fanno parte del nostro settore disciplinare, nello specifico, quindi sono felice di aver avuto l'occasione di, di poter leggere e ragionare questo volume molto interessante. Io, tra l'altro, faccio parte di questa generazione nata negli anni '90 di cui uh, Piaget stava parlando, quindi qualcosa che. Uh, che, che mi è abbastanza familiare. Io voglio ricollegarmi a quanto gli autori hanno scritto e anche detto sulle forme di partecipazione politica in Iran e del rapporto fra Stato e società attraverso la lente delle proteste popolari degli ultimi anni. Quello che andrò a fare è guardare ad alcuni episodi di proteste di senso, alcuni episodi di quelle che vengono chiamate contentious politics, che considero significative perché ci permettono, primo, di andare oltre una lettura tradizionale di questi fenomeni come delle semplici manifestazioni dello scontro fra tradizione e modernità o stato contro società civile, gli autori spiegano bene nel libro come l'Iran ha in parte risolto questa uh, dicotomia in una maniera originale e secondariamente ci dimostrano come sia lo stato sia la società iraniana si sono profondamente evoluti col tempo, abbiamo l'ingresso di nuovi attori nella sfera sociale abbiamo anche modalità di mobilitazione che sono cambiate, se guardiamo ad esempio alle proteste eh, più recenti da parte delle donne o anche ai giovani, per l'appunto. Anche se può sembrare apparentemente controintuitivo e paradossale, data questa natura autoritaria del suo sistema politico, in realtà la Repubblica Islamica ha molta familiarità con le manifestazioni di protesta e di scontento, eh, proteste che includono un'ampia panoramica di istanze e richieste che vanno da maggiori libertà politiche e civili al malcontento per la mancanza di giustizia economica e sociale. Letta da questa prospettiva, eh, anche le ultime ondate di protesta di cui andrò a parlare eh, non costituiscono in realtà dei fenomeni nuovi. Non a caso Hamid Abashile ha, ha definito le proteste del 2019 come parte di una insurrezione autentica e coerente che è strutturalmente radicata in Iran contro le mh, difficoltà economiche. Eh, come i professori Kham Mohammadi giustamente evidenziano Molte di queste mobilitazioni in realtà eh, si sono sviluppate entro degli spazi di partecipazione politica che sono sorti in seno alla Repubblica Islamica stessa, sono in qualche modo frutto di spazi interstiziali di circostanze che lo Stato stesso ha creato grazie alla sua flessibilità. Un sistema politico che comprende al suo interno una varietà di diversi attori politici e sociali che perseguono ciascuno i propri obiettivi e interessi. E per capire quali sono questi interessi, qual è il loro ruolo all'interno dell'Iran contemporaneo, penso sia fondamentale eh, guardare a come queste mobilitazioni sono cambiate nel corso del tempo, quali sono le interazioni fra questi gruppi e quelli che Morgana ad esempio chiama le nuove traiettorie di resistenza. Anche perché il rischio, se no, è di cadere in delle rappresentazioni un po' stereotipate della società iraniana, di dipingerla da una parte o come totalmente rivoluzionaria occidentalizzata o al contrario come apatica e incapace di mutamenti politici. Ho pensato di partire um, soffermandomi su quell'episodio di Contentious Politics che forse per il pubblico italiano è più familiare, ovvero il cosiddetto Movimento Verde del 2009, John Bechess Sabs del 2009, Uh, tra il 2009 e il 2010, in seguito a questa controversa rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad, l'Iran ha assistito alle più ampie dimostrazioni di protesta sin dalla rivoluzione del 79. Per alcuni queste proteste simboleggiavano mh, unicamente il desiderio di veder riconosciuto il loro voto per il candidato sconfitto Mirosem Musavi. Mentre per altri esprimevano una resistenza a, ad un'identità politica, ovvero quella Repubblica Islamica così come costruita da Ahmadinejad e Khamenei, e un desiderio di cambiamento politico-democratico o all'interno della cornice della Repubblica Islamica o addirittura al di fuori da essa. Diverse letture, tra cui anche quella degli autori, riconducono questa impressionante mobilitazione popolare a degli spazi di partecipazione politica che sono creati eh, sin dal cosiddetto periodo riformista. Uh, un periodo di riformismo di segno sostanzialmente liberale, che è nato all'indomani della fine della guerra con l'Iraq e che aveva come parole chiave um, democrazia, pluralismo e società civile, ma che contemporaneamente attraverso un processo di disciplinamento sociale e politico andava ad aprire e restringere gli spazi di partecipazione a suo piacimento e che è andato così facendo anche a causare eh, la, la disillusione e la radicalizzazione che hanno reso possibile anche la carica rivoluzionaria del 2009. Un punto che mi preme sottolineare è la confusione che spesso sorge quando parliamo di chi ha fatto parte di questo movimento, chi ha partecipato al Movimento Verde. È senza dubbio vero che questo è stato il frutto di richieste sociopolitiche di tutta una serie di attori che noi possiamo ascrivere alla classe media urbana, una classe media che si era espansa notevolmente nei vent'anni precedenti eh, proprio grazie a queste trasformazioni sociali ed economiche promosse dallo Stato e dal periodo riformista di cui abbiamo parlato. È una classe media che forse non si accontentava più degli spazi di partecipazione che le erano stati concessi e che venivano rinegoziati dall'alto. Tuttavia eh, penso anche che dovremmo essere cauti nel descrivere questi manifestanti come appartenenti a un segmento ristretto della popolazione che è sconnesso dal resto della società. Eh, in risposta ad alcuni commenti che bollavano queste proteste come espressione solamente della borghesia urbana, eh, sempre Amida nel suo libro The Green Movement in Iran scriveva si domandava com'è possibile definire parte della borghesia eh, urbana tutti quei milioni di giovani iraniani che magari hanno anche un'istruzione molto elevata, ma che sono disoccupati e che non riescono ad entrare nel mercato del lavoro formale. Le proteste a Teheran, infatti, almeno nel loro apice iniziale, avevano creato una coalizione molto ampia che mh, oltrepassava i confini di classe, anche se comunque è vero che i legami più forti sono rimasti con appunto, la classe media. Eh, voglio chiarire un punto eh, per non essere fraintesa. Ovviamente anche eh, la classe lavoratrice, anche i lavoratori sono interessati e vogliono diritti civili e politici. Eh, tuttavia, storicamente, almeno in Iran, la classe media si è mostrata spesso ostile ad alcune richieste avanzate dai lavoratori, come per esempio mettere un freno alla privatizzazione. Um, tradizionalmente questa classe media vede più uh, di buon occhio uh, la riduzione del ruolo del governo nell'economia, sostiene la liberalizzazione del commercio, delle importazioni ed esportazioni, anche l'adesione all'organizzazione mondiale del commercio. Misure invece che i lavoratori percepiscono come un pericolo per i propri interessi. C'è un economista, Muhammad Maljou, che provocatoriamente diceva un paio di anni fa che la classe media in Iran è solo apparentemente rivoluzionaria, in realtà ha paura di una rivoluzione e laddove la vuole, la vuole sulla scena politica, anche in questo caso deve essere graduale e riformista, mentre in termini economici si dimostra conservatrice e non domanda la fine della mercificazione della forza lavoro oppure dell'ambiente. Se ci spostiamo avanti invece nel tempo e andiamo a guardare le proteste avvenute tra la fine del 2017 e il 2019, vediamo come queste sono profondamente diverse dal 2009, sia nella forma sia soprattutto nella sostanza. Alla fine del 2017 abbiamo avuto delle proteste esplose per un nuovo aumento dei prezzi, eh, che sono partite da delle aree più periferiche e che con il 2018 si sono poi estese anche alla capitale e ad altre città maggiori con scioperi degli autisti dei lavoratori, ad esempio, dell'Aftape, questa industria dello zucchero. Se le confrontiamo con il 2009, queste mobilitazioni non ci sembrano coordinate, sono più radicalizzate, sono prive di una leadership e di figure simboliche, anche se sono spinte e cavalcate comunque dalle elite conservatrici che cercavano di boicottare in qualche modo il governo di Ruani, a cui però sono sfuggite di mano. E sono manifestazioni in cui hanno partecipato per lo più individui um, delle classi più povere, Uh, infatti si sono manifestate non solo nei quartieri commerciali ma anche nelle zone più piccole, non tanto nella capitale quanto più in città periferiche. Analogamente uh, le proteste del 2019 che sono state le più estese fino a questo momento e in cui ho sentito qualche tempo fa che sono state anche le prime in cui è stato utilizzato l'artesce, l'esercito per reprimerle. In queste proteste invece uh, il causus belli diciamo, che è stato un incremento del prezzo del gasolio attuato dal governo Rouhani. E che è andato poi allargandosi ad una critica più ampia della sua leadership e che ha coinvolto un ampio spettro di attori come insegnanti, operai, gente comune delle città più piccole del sud. Cosa molto interessante, anche le province del Huzestan e Kurdistan, che sono a maggioranza araba kurda, eh, laddove invece il movimento verde aveva attecchito principalmente nelle aree esclusivamente di lingua persiana. Per comprendere queste manifestazioni penso sia uh, necessario guardare alle implicazioni delle politiche neoliberiste che sono state introdotte dopo la fine della guerra, che sono state rafforzate, fine della guerra intendo quella con l'Iraq negli anni um, ottanta, rafforzate poi da Ahmadinejad e rilanciate di nuovo dal governo Rouhani negli ultimi anni, e il cui risultato è stato anche un taglio di molti sussidi sociali e una crescente privatizzazione dell'economia. In questo caso eh, è possibile anche tracciare una linea di continuità storica con diverse serie di proteste avvenute negli anni 90 in risposta proprio a queste politiche di aggiustamento strutturale e di privatizzazione eh, implementate dopo la guerra sotto anche la guida del Fondo Monetario Internazionale. In queste proteste ehm, protagoniste erano state le classi più povere, molto spesso quegli stessi diseredati che la rivoluzione iraniana aveva promesso di riscattare, quei mostasafin che eh, la rivoluzione voleva risollevare, ma che poi col tempo sono diventate loro malgrado degli elementi indesiderati di disturbo. Infatti, anche nel 2018 e 2019 la maggior parte dei manifestanti proviene da quelle che possiamo definire una nuova classe media impoverita. Uh, una classe precaria fatta di giovani, ci dicono le statistiche che uh, la maggior parte dei, dei manifestanti che nel 2018 sono stati imprigionati aveva addirittura sotto i 25 anni, dei giovani molto spesso istruiti che però sopravvivono grazie a lavori precari, a sussidi, uh, grazie all'aiuto delle famiglie nelle aree più marginali e più povere delle grandi città e che sognano eh, una mobilità sociale mh, che oggi più che mai nella società iraniana è difficile, hanno un desiderio di riscatto, di salari e di opportunità migliori. Sono quella generazione che il professore ha, ha citato prima e che Hamid Davassi sempre ha definito come privi di riferimenti ideologici ben delineati, come poteva essere magari la generazione precedente che ha fatto parte del movimento riformista e poi dell'onda verde ma che ciò non di meno costituiscono oggi i nuovi protagonisti della street politics iraniana. Voglio concludere citando alcuni punti che trovo fondamentali per riconoscere qual è la rilevanza politica di questi eventi, cosa ci possono dire del rapporto fra Stato e società. Sebbene sia vero che anche durante queste ultime proteste abbiamo sentito sempre eh, i soliti slogan contro il Rahbar, la guida suprema contro la Repubblica Islamica, in queste ultime proteste la prima istanza fondamentale non sembra essere una caduta del regime o una riforma politica, anche se questa è un'interpretazione che va molto per la maggiore. Ma ci sottolineano una crisi che la Repubblica Islamica sta affrontando e che si manifesta nell'ampio numero di motivi di insoddisfazione che esistono oggi. C'è un sociologo che è Fazeli che ha descritto la, il panorama iraniano come pieno di quello che lui chiama i Bokh e Ghanen i perdenti senza speranza, Uh, in pratica uh, una scena in cui chiunque ha perso qualcosa, la classe media ha perso quelle aspirazioni di quello stile di vita che aveva, um, che aveva desiderato aver raggiunto durante gli anni del riformismo e del, del boom dopo la guerra, i poveri hanno perso invece qualsiasi possibilità di ascesa economica. Queste proteste ci parlano anche di una frammentazione sociale e politica che la, rivoluzione, eh, che la Repubblica Islamica sta attraversando e che è visibile anche nel modo in cui le persone si mobilitano e si organizzano. Diverse ricerche ci suggeriscono come l'attivismo politico in Iran oggi è sempre più spontaneo e autonomo ed è staccato da organizzazioni politiche strutturate e soffre anche di una frattura generazionale importante. In secondo luogo, le proteste ci permettono di superare quel discorso secondo cui è la classe media urbana sempre l'unica attrice legittima in grado di innescare dei cambiamenti politici e sociali. No? Secondo l'economista iraniano Mohser Hanani, la classe lavoratrice comprende oggi qualcosa come 17 milioni di individui ed è quella che in questi 40 anni di Repubblica Islamica ha subito le deprivazioni più importanti, quindi non ci deve sorprendere se proprio da questa fascia sociale possono emergere delle nuove istanze di cambiamento. Infine, queste proteste penso che ci insegnino anche uh, l'importanza di superare la lettura di questi eventi come una mera contrapposizione fra una società giovane, moderna, vibrante, trasgressiva contro uno Stato tradizionale, repressivo. Ok? Spostando l'attenzione sulle modalità invece con cui gli iraniani stanno rinegoziando il loro rapporto con lo Stato, eh, spostando l'attenzione su quali sono le spinte a protestare oggi e soprattutto di quali trasformazioni interne di natura demografica, economica e sociale sono segnalatrici. E io qua avrei, andrei avanti ancora per qualche ora, ma mi fermo e vi ringrazio per, questa, per questo tempo che mi avete dato. No, grazie, grazie molte a lei per questo spaccato interessantissimo della società civile eh, iraniana che ci ricollega a quello che diceva prima il professor Kama proprio in apertura su un sistema che come dire da un lato è molto flessibile, da un lato però produce sacche di risentimento e che, che, che, che sono appunto molto importanti. Questo ruolo dei, dei giovani è pare, un tratto molto interessante. Bene, abbiamo mi pare avuto un bellissimo affresco della Iran dal punto di vista politico-istituzionale, politica domestica, politica estera, la società civile. Ora concludiamo con due interventi sul fronte diciamo, invece dell'Italia e l'Iran, come questo paese è visto da noi e come è importante per noi e do subito la parola a Viviana Mazza ringraziando a per eh, aver accolto il nostro invito, come dicevo, giornalista del Corriere della Sera, non solo inviata speciale in Medio Oriente, ma anche studiosa con un master a Columbia e autrice di numerosi libri, eh, per cui una voce autorevole e interessante su questo tema. Grazie e a lei la parola. Grazie a lei, grazie a Cespi per avermi coinvolta, grazie a Pesman che conosco da tempo, e sono felice di conoscere ehm, insomma, le, altre, le altre persone, il suo coautore Gian Piero Cano, ma anche Rassa Gaffari. E, e, e vi ho ascoltati con molto piacere. E, allora, siccome, mh, è sempre difficile parlare di se stessi, no? mi avete chiesto di parlare di come la stampa segue, la stampa italiana segue l'Iran, allora eh, l'ho saputo circa un'ora prima dell'incontro, allora ho cercato di portarvi qualcosa che fosse eh, oggettivo, e allora sono andata nell'archivio, nel nostro archivio degli ultimi tre mesi, che raccoglie, ehm, cioè l'archivio che, che uso come al giornale, e che raccoglie in realtà eh, diciamo articoli eh, che vanno da insomma Corriere, Repubblica, la stampa, da Famiglia Cristiana, il Tempo, il Messaggero, il Foglio, il Manifesto, Libero, Giornale, Avvenire, però vi dico anche di Bergamo, eh, però ci sono anche degli articoli El País, Guardian eccetera, ve lo dico perché negli ultimi tre mesi ho trovato 1237 articoli che portavano co con la parola, cercando con la parola Iran, però ci sono anche degli articoli chiaramente stranieri, quindi non so, Dire quanti esattamente di questi siano gli italiani, comunque di stranieri, soltanto il Paese è il Guardian è e l'Economist. E allora, eh, però, poi guardando questi articoli. Eh, notavo che in realtà molti in realtà non parlano veramente di Iran, cioè parlano dell'Iran nell'ambito comunque di una geopolitica in cui quello che veramente interessa è gli Stati Uniti, la Cina come si stanno muovendo e gli equilibri appunto di geopolitica mondiali e l'Iran in questo modo è chiaramente moltissimi di questi articoli cioè, mh, moltissimi di questi articoli poi sono proprio soltanto di striscio sull'Iran. Quelli che invece si occupano di più di Iran se ne occupano nell'ottica nell ovviamente negli ultimi tre mesi eh, di Biden in che modo sarà diverso da Trump ci sarà questa apertura poi dopo eh, il passaggio a forse insomma questa apertura difficile quindi proprio di, oh, si vede il passaggio ma gli articoli non sono tanti eh, perché in molti giornali hanno registrato magari l'apertura eh, io per esempio ho intervistato Rob Malley che è l'inviato eh, americano per l'Iran che è stato scelto eh, la repubblica ha intervistato il viceministro degli esteri iraniano che era eh, diciamo un, in un momento di apertura però eh, diciamo che non c'è un'attenzione una, un, una, un costante e guardando una cosa che mi ha sorpreso è che in questa assenza di un'attenzione costante poi però trovi magari su alcuni giornali ehm, eh, le, le brevi, no? è una breve che ti dice, ehm, ti dà un'informazione che però secondo me è molto difficile da contestualizzare per chi non avendolo letto in quel giornale magari non sa che cosa sta succedendo no? e quindi effettivamente e magari appunto delle piccole informazioni su, ehm, eh, non so, ne avevo insegnata qualcuna, l'Iran colpito, colpito un nostro cargo e azione di terrorismo, tre righe, però appunto non, non ti spiega il contesto no, in cui questo sta succedendo e che cosa veramente significa, eh, oppure la IEA ritira la condanna all'Iran, e però, appunto, ed è spiegato in quella breve, non è semplice, però è chiaro che diciamo, è una, non c'è una, una, ovviamente un'attenzione costante e, e questo non sorprende, chiaramente voi che vi occupate di questo tema, che insomma, lo, lo sapete meglio di me, c'è molta attenzione ai diritti umani, quello è un altro dei grossi temi che si ritrova ai casi soprattutto delle donne dei diritti umani, quindi il caso di eh, Nazazin, Nazanin Zagari eh, eh, eh, Ratcliffe, per esempio, eh, ma anche casi della campionessa di taekwondo, fuggita in Germania, che ora compete alle Olimpiadi. Eh, cioè Le donne iraniane e i diritti umani sono un tema che eh, ai giornali italiani piace molto, non solo ai giornali iraniani, però hm, diciamo a volte, insomma, sia giornali di destra, sia giornali di sinistra, per esempio, eh, o di sinistra, insomma, eh, riprendono il caso, per esempio, dell'allenatrice della, della nazionale dell'Iran che non va ai mondiali di sci a cortina. E, ho trovato anche eh, un'intervista, non vi dico chi l'ha fatta, a Golshith Farahani, l'attrice la, iraniana, in cui si parlava di cultura araba, anziché persiano iraniana, per cui, diciamo... Esistono ancora questi, questi strafalcioni ehm... Ci sono pochi articoli, ma qualche volta si trovano, che cercano che rispetto a quello che voi raccontavate, cioè comunque eh, un Iran anche visto dal suo interno, nei suoi rapporti di potere, che magari cerca di guardare agli eh, Ayatollah diciamo, eh, e eh, eh, quelli, i teologi della, della rivoluzione del 1979 che stanno morendo e chi si sta sostituendo a loro, oppure eh, eh, la, la, la generazione nuova dei Pasdaran che stanno emergendo in che modo sono diversi da eh, quelli del, della generazione di Ica, Sem Soleimani, quindi qualche articolo di questo genere c'è ma sono chiaramente eh, una grande eccezione. E, e però adesso, cioè, questo è un po' il quadro che c'è, però adesso volevo anche, cioè, mi ha fatto riflettere anche un po' sulla mia esperienza, perché io seguo l'Iran da quando sono al Corriere, e, e quindi dal 2006 circa, e, e sono andata per il Corriere in Iran la prima volta nel 2009. E, e ci sono stati, eh, diciamo, eh, dei momenti in cui l'Iran è stato all'attenzione eh, anche della stampa italiana e i fenomeni di cui voi parlavate sono stati notati e eh, seguiti in una maniera molto, eh, molto, migliore, secondo me, di quello, per esempio, che avviene negli ultimi tempi. Eh, I giovani in piazza nel 2009, ma anche eh, durante le elezioni presidenziali, spesso, le elezioni sono un'occasione per i giornalisti iraniani e italiani per avere al paese perché parte del problema è che non c'è una presenza eh, costante in iran dei giornalisti italiani non abbiamo una sede di corrispondenza e di conseguenza eh, questo rende più difficile eh, il lavoro di raccontare veramente un paese dall'interno e la conseguenza non è soltanto questa la ragione però diciamo è una delle ragioni per cui spesso secondo me si tende a raccontare l'iran più dal di fuori che dal di dentro Ehm però quelle occasioni in cui eh, i giornalisti eh, vanno in Iran, per quanto comunque con delle limitazioni, perché comunque noi abbiamo sempre un interprete con noi registrato con il Ministero, quindi comunque ci sono delle regole nell'ambito di cui tu muovi, eh, però effettivamente è un, è un accesso incredibile e si vede come la copertura cambia. Io adesso non ho avuto il tempo di andare a prendere gli articoli eh, di quei periodi lì, ma sono assolutamente diversi e lo so per, per esperienza personale. A proposito di quello eh, che prima diceva eh, Ressa Ghaffari, una cosa che è interessante è proprio questa appunto, attenzione alla classe media urbana um, e, è quello che noi vediamo come giornalisti molto spesso, come giornalisti occidentali. E una delle mie esperienze è stata di incontrare una, una regista iraniana, eh, Firosek Rovani, che ehm, ha fatto anche del, del, dei film, dei documentari molto belli, uno dei quali, dei quali per esempio racconta eh, la società iraniana attraverso due ragazze, una eh, di Teheran Nord, una di Teheran Sud, cugine, eppure estremamente diverse eh, per religiosità e per, eh, per una serie di aspetti anche, eh, di rapporto anche con la famiglia, con le istituzioni. E eh, lei eh, mi disse, voi giornalisti italiani eh, dovete cercare di parlare con questa parte della società molto di più perché altrimenti rischiate di raccontare sempre la stessa storia. E, e' soltanto una parte di questa storia. Certo, questo presuppone chiaramente un accesso al paese che non sempre eh, c'è, non solo per, per problemi, insomma, per, per ostacoli eh, di visti, eccetera, ma anche per, per il modo. Insomma, in cui il nostro giornalismo sta anche cambiando, cioè gli inviati, le, le, i servizi sul campo si stanno sempre più riducendo rispetto al passato e, e questo rende le cose più difficili. Un altro aspetto che secondo me influenza molto la copertura mediatica è che eh, ci sono tantissimi Iran, sia all'interno dell'Iran sia all'esterno dell'Iran. È impossibile trovare due iraniani che la pensino allo stesso modo eh, e ci sono tantissimi gruppi di interesse e di pressione, attivi che vogliono dire la loro e la loro opinione su come stanno le cose e che eh, spesso in quanto giornalista o ti contattano oppure sono disponibili a parlare, a raccontarti e questi vanno da eh, gruppi eh, considerati eh, terroristici dal, dall'Iran in passato anche dall'Europa come Mujadine il Popolo, a eh, ONG, a televisioni iraniane con sede in Gran Bretagna, chiaramente antiregime, a eh, media di Stato e a diplomatici anche eh, iraniani che sono l'uno diverso dall'altro nell'approccio ai giornalisti, come peraltro racconta molto bene, spiega molto bene eh, Pejman nel suo libro e, e questo chiaramente crea eh, un effetto sul giornalista. E, e l'altra cosa che mi ha fatto pensare è che c'è questa, questa idea dei giovani contro, contro il regime, no? è, un è, uno, è un grande stereotipo, un grande, ehm, diciamo, è, che ha anche in parte un, un suo fondo di realtà, però è chiaro che eh, c'è questa... Questa realtà ma ci sono anche molte molte più complessità che riesci a scoprire a capire eh, soltanto se passi del tempo eh, in un paese complesso come l'Iran ci vuole tanto tempo e eh, bisogna tornarci più volte bisogna veramente e, e, e, e secondo me sono pochi comunque eh, i, colleghi irania, i colleghi italiani, che e ne conosco alcuni, che hanno lavorato all'Iran per una vita, che parlano anche la lingua alcuni di loro e, e che effettivamente... Siano anche, si pongano e cercano costantemente di porsi in una posizione eh, non ideologica per affrontare questa, quella che era, era la realtà no? che poi fa parte del nostro lavoro però è una cosa estremamente complessa e, quindi queste sono alcune delle cose che mi sono un po' venute in mente eh, a proposito della mia esperienza personale e mi scuso se è il lavoro scientifico di riportare eh, effettivamente qual è la copertura mediatica è soltanto molto, molto parziale Molte grazie a Viviana Mazzano ci ha dato uno spaccato molto interessante di come la stampa italiana guarda questa realtà e non solo a questa realtà. E, e anche per cui vorrei dire quanto è importante anche il lavoro del CESPI, penso, insomma, proprio nella, nella a contribuire a, a dare degli strumenti di lettura di queste realtà, a, a un'opinione pubblica più vasta e soprattutto ai professionisti poi e agli operatori. E darei la parola ora al presidente Fassino, abbiamo avuto uno spaccato di come la stampa italiana guarda l'Iran, gli chiediamo eh, come la politica italiana guarda l'Iran e anche quali sono i gli rapporti sia dal punto di vista storico che gli interessi che il nostro paese ha in questa, in questa regione così importante. Prego, onorevole Fassini. Sì. Va bene, intanto io desidero ringraziare ovviamente il CESPI per aver promosso questo incontro e soprattutto coloro che abbiamo ascoltato, il professor Kama, Pasman Abdelomadi, la, la professoressa Gassari e Viviana Mazza, perché ci hanno offerto un quadro dell'Iran che va, come dire, che destituisce molti stereotipi, molti luoghi comuni molte letture semplificate Io credo che questo sia il primo eh, diciamo, esito positivo di questo confronto Cioè chi ha ascoltato questo confronto ne sa certamente di più di quanto ne sapeva prima di ascoltare questa trasmissione, questo incontro punto primo punto secondo, credo che eh, questo confronto così ricco debba continuare e Quindi debba continuare. E quindi io penso che il CESPI debba trovare il modo di come dire, proseguire nell'opera di, di indagine, di, di ricerca, di conoscenza e di socializzazione sull'Iran. Eh, lo sta già facendo in modo egregio su un altro paese chiave, cruciale e complesso come la Turchia. Credo che sia utile farlo. Si discute, oggi noi viviamo un tempo nel quale. I temi diciamo, dell'agenda globale, della politica internazionale, delle relazioni internazionali entrano molto di più nella nostra vita di un tempo, eh, però entrano spesso secondo schemi molto semplificati. Per esempio, una seria analisi di quelli che sono considerati paesi critici, penso alla Turchia, penso all'Iran, penso alla Russia, no? è assolutamente essenziale per cercare di capire quali sono le dinamiche che muovono quei paesi e le dinamiche nuove che investono gli equilibri internazionali. Detto questo, prima di venire alla cosa che, che, che mi ha chiesto Nicoletti, cioè i rapporti con l'Italia, io voglio dire alcune cose sulla, sulle cose che ho ascoltato. La prima cosa che noi dobbiamo riuscire a, fare, come dire, a radicare è una cosa scontata, ma non così ovvia. Stiamo parlando stiamo parlando di un grande paese, cioè di un grande paese. Non tutti i paesi del mondo sono grandi paesi, non tutti hanno la storia che ha questo straordinario paese, insomma è la Persia di, di Ciro, di Dario, di Serse, una grande civiltà che, che a un certo punto si incontrò perfino, ne parliamo di tantissimi secoli fa, con la civiltà romana, no? che arrivò fino ai confini della Persia, ha segnato la storia, per secoli di una scusate un, evidentemente c'è un'emergenza che cosa è successo di, di, sono in una trasmissione dimmi dimmi Eh. Va, bene, va bene, va bene, adesso te lo mando va bene tanto. Sì. allora, dicevo che eh, ho rubato per un'emergenza allora, dicevo, un grande paese e quindi si parte intanto da questo dato bisogna un grande paese che, come tutti i grandi paesi, ha un'ambizione. Un'ambizione di essere riconosciuto come grande paese. Questo è un punto che noi spesso sottovalutiamo. No? Quando tu ti riferisci a una realtà, devi sapere con che realtà eh, interloquisci. E quando devi a che fare con un paese che ha la storia spessa, ricca, complessa, che ha, eh, diciamo, eh, eh, l'Iran, eh, devi sapere che fai i conti con un un paese che nel suo vissuto, nella sua antropologia, nella, per, nella coscienza del suo popolo, negli elementi, eh, diciamo, nel, nel modo con cui si rapporta al mondo, nelle sue relazioni internazionali, eh, si presenta come un, paese, come un grande paese che ha un'ambizione, ha delle ambizioni, tanto è vero che l'Iran in termini di politica estera gioca un ruolo di potenza regionale e non solo, no? e, e vuole essere riconosciuto. Guardate, è lo stesso problema che abbiamo con la Turchia e con la Russia. Grandi paesi che, diciamo, in primo luogo ti pongono questo problema, di essere riconosciuti come grandi paesi. E noi spesso facciamo l'errore di non considerare questa loro aspirazione. Quando hanno chiesto a Putin, ma lei a chi si riferisce? Ha detto Pietro il Grande. Non so se è chiaro. <ride> e Erdogan no? ha una strategia neottomana che dice vogliamo tornare laddove... Siamo stati per secoli, cioè sono, no? sono due modi di porsi di questi paesi, poi po possono essere giusti o sbagliati, li possiamo condividere o no, possiamo considerarli pericolosi o no, perché evidentemente poi vanno fatte delle valutazioni. Ma devi partire intanto da come loro pensano se stessi e come tu sei in grado di vedere come loro si pensano, eh? perché questo è un punto decisivo. Quindi stiamo, facendo, stiamo ragionando di un grande paese. Stiamo ragionando di un paese molto interessante, tutto quello che è stato detto, profondamente duale. Duale dal punto di vista sociale, campagna- città, duale dal punto di vista storico, la cultura persiana e la successiva, eh, diciamo, la sovrapposizione, poi per secoli ovviamente, della cultura islamica. Eh, duale dal punto di vista eh, del rapporto, eh, diciamo, con la vita, nel senso che la dualità è tra integralismo e modernizzazione, no? un'altra dualità che, per, che percorre no? tutta la storia della Persia e che ritroviamo in ogni fase storica. È stato molto interessante per esempio il riferimento che si è fatto a come, ha fatto il professor Abdullah Madi, a come la modernizzazione dello Shah in realtà ha prodotto una contraddizione tra eh, sia di classe sia di cultura sia di eh, identità, eh? È, è, è significativo. Così come il professor Kama ci ha eh, come dire, eh, portato dentro la dualità del sistema politico e del, del sistema istituzionale. No? Per cui è un paese ibrido, diciamo così, non solo dal punto di vista politico, è ibrido dal punto di vista culturale, ibrido dal punto di vista sociale, ibrido dal punto di vista politico. E questo carattere ibrido, diciamo, ne caratterizza tutti i passaggi, no? eh, via via nel tempo, da, da come fu letto e rovesciato Mossadegh, a tutta la vicenda dello Shah e dell'epoca della modernizzazione, alla rivoluzione comunista che all'inizio, come è stato ricordato, fu una rivoluzione in realtà contro lo Shah e diciamo, il rapporto che la Persia dello Shah aveva con gli Stati Uniti in particolare, ma no? e tutto tutto questo cosa rappresentava, ma la rivoluzione vide appunto il Tudé, Banisadr, eh, i coministe, cioè era in realtà una coalizione molto complessa e molto larga che poi via via si è persa con il prevalere della dimensione islamico-integralista, l'emarginazione dei Banisad che infatti sono andò a Parigi, lo scioglimento del Tudé, la repressione e via di quello che, quello che sappiamo. No? Ecco, quindi un paese che ha questo carattere, questa identità ibrida, con cui fare i conti. Un paese che gioca un ruolo di potenza regionale, triangolo uscita, un paese, guardate che non bisogna mai dimenticare, sta in una delle regioni chiave della, della storia del mondo, perché basta vedere chi sono i paesi ai confini con, con l'Iran. Sta in quelle aree che una certa politologia definisce le cerniere del mondo, dove si incontrano i mondi, no? dove si incontra Oriente e Occidente, dove si incontra Nord e Sud, dove si incontrano culture, civiltà, religioni, storie, e dall'incontro si determina spinte ovviamente diverse, dal, dal cosmopolitismo modernizzante all'integralismo conflittuale, è evidente. Quindi, quindi facciamo i conti con un paese così. Eh, e io credo che abbiamo bisogno sempre di più di rappresentarlo così, quindi io colgo quello che ha detto molto eh, chiaramente la, la dottoressa Mazza, cioè in realtà noi sul, sulla stampa italiana e quindi nell'opinione pubblica italiana che si informa attraverso il sistema mediatico dell'Iran parliamo per il tema del nucleare, per il rapporto con gli Stati Uniti, per il rapporto con Israele. No? sono queste le tre chiavi di lettura. Non si va molto all'idealità di questo nella, diciamo, nella comunicazione mediatica, di che cosia, cosa sia la società iraniana, come sia composta, così è complessa, come questo, dentro questa società iraniana maturino i fermenti di cui ci ha parlato Rasa Gaffari, anche con le differenze tra il 2009, tra il 2009 e il 2019 e via di questo passo. Di tutto questo c'è una rappresentazione molto molto epidermica e molto come dire eh, stereotipa e quindi io penso che questo dibattito ci consegna diciamo per, per, cui, per chi è interessato ci consegna come dire una responsabilità quello di agire e lavorare per una per una conoscenza dell'Iran una sua rappresentazione che sia più complessa e ne colga tutta l'articolazione e la ricchezza che non significa vorrei essere chiaro, fare sconti a tutte le contraddizioni, ai limiti e, e diciamo ai problemi che quel regime pone. Eh? Cioè un conto è riconoscere la specificità di un paese, altro conto è in nome di un relativismo culturale sbagliato pensare che qualsiasi cosa vada bene. No, cioè, tu devi essere capace di capire un paese, tutte le sue articolazioni, le sue diversità, le sue specificità e poi devi anche essere in grado di valutare fino a che punto quelle specificità sono accettabili in rapporto a valori universali oppure no. Questo è del tutto, è del tutto, è del tutto evidente. Detto questo l'Italia è un paese che con l'Iran ha eh, storicamente rapporti intensi. Mattei no, fu eh, diciamo, eh, l'artefice di una strategia di relazione con l'Iran che ruppe il il monopolio delle sette sorelle, eh? ci ricordiamo. E, e con l'Iran eh, Mattei aprì diciamo, la strada di un rapporto tra l'ente nazionale di, eh, petrolifero italiano e il mondo, i, i, diciamo, i paesi produttori, prima l'Iran, poi eh, l'Egitto, infine l'Algeria, no? che ha segnato evidentemente eh, profondamente eh, sia i rapporti tra i due paesi. Quindi noi siamo stati, come dire, abbiamo, siamo stati quelli che hanno aperto la strada eh, di un rapporto tra Occidente e Iran eh, nuovo, rompendo appunto quel monopolio delle sette sorelle che guardava al Medio Oriente soltanto in termini di sudditanza e di eh, controllo del diciamo, delle materie prime e dunque dei sistemi politici in funzione del controllo delle materie prime, in particolare della materia prima petrolifica. l'Italia ha, diciamo, una storia molto particolare di rapporti con l'Iran e con, diciamo, lo scacchiere medio orientale. Questo rapporto eh, si, con, si è consolidato poi in una presenza eh, economica eh, significativa. Pensiamo a tutti gli investimenti fatti dalle grandi compagnie italiane a Bandare Bassi tanto per fare un esempio, alla presenza appunto di tutte le principali major italiane, fin cantieri, Fincantieri, Finmeccanica, all'Enel, all'Eni, no? che hanno nell'Iran, un... e al seguito di questo negli ultimi vent'anni anche un certo numero di eh, imprese, di, non, non piccole perché è un mercato molto difficile, ma di medie dimensioni che si sono andate, sono andate situandosi situandosi in quel mercato. Quindi un rapporto forte, è evidente che questo rapporto economico forte, che ha quelle radici, fa sì che anche sul piano politico il rapporto tra l'Iran e l'Italia sia un rapporto diverso rispetto ad altri paesi occidentali. Diciamo sia un rapporto più dialogante, sia un rapporto più aperto, sia un rapporto meno caratterizzato appunto da diciamo, quegli elementi di conflittualità che invece la storia consegna, per esempio tra l'Iran e la Gran Bretagna, per fare un esempio, o tra l'Iran e, e, e gli Stati Uniti, per stare a storie, a storie più, più recenti. È stato ed è molto importante l'accordo che si è fatto a suo tempo il CIPCOA per diciamo, il governare e controllare l'ambizione la, diciamo, nucleare eh, iraniana Sappiamo bene come poi questo, questo accordo è stato diciamo, terremotato dalla politica di Trump e come oggi Biden cerchi di eh, riallacciarlo. Cosa non semplice, non semplice perché in questo rapporto con gli Stati Uniti e con la comunità internazionale, ovviamente pesa quel dualismo di cui eh, ci ha parlato il professor Kahn. Tra chi in omaggio ha un approccio più istituzionale, è pronto come dire, a collocare l'Iran dentro un sistema di relazioni internazionali e chi invece in nome di un approccio più integralista no, più combinato con un'ambizione di potenza no, tende eh, ad affermare un atteggiamento più conflittuale una cosa che, di cui, che è stata sfiorata e che varrebbe la pena in un successivo incontro, approfondire sono due aspetti, il rapporto dell'Iran con, con la Russia, perché questo è un punto che è sempre stato storicamente importante. La presenza, la presenza per un lungo periodo di un forte partito comunista che era il Tudeh era ponte di un rapporto tra Russia e, e Iran, che in certe fasi è stato un rapporto significativo. E poi il rapporto con la Cina, eh? con l'altro grande player eh, asiatico. Quindi. Eh, perché ovviamente avendo l'Iran l'ambizione di giocare un ruolo di potenza regionale e collocandosi in una regione strategica, collocandosi in una regione strategica è chiaro che diciamo, eh, la relazione con, eh, con, diciamo, con Russia e Cina è un punto nodale. L'altro punto nodale è la leadership del mondo sciita nello scontro usciti sunniti Perché... Tutta la grande area mediterraneo-medio orientale è percorsa da per questo conflitto no? eh, tra sciiti e Sunniti, e non c'è dubbio che l'Iran gioca il leader, diciamo, gioca la, la, il ruolo di leadership per il mondo sciita. No? Eh, e quindi il rapporto con gli Asbollah iraniani: il rapporto, anche se Assad non è sciita, ma insomma il rapporto con eh, eh, la Siria, eh, il rapporto ambivalente con la Turchia, no? perché con Erdogan i rapporti sono sempre ambivalenti, diciamo perché è un cliente complesso, no? comunque il rapporto ambivalente con la Turchia e l'ostilità frontale diciamo, nei confronti del mondo sunnita e dei paesi leader del mondo sunnita, l'Arabia Saudita da un lato, l'Egitto dall'altro. E in questo si inserisce, diciamo, ed è l'ultima cosa di cui voglio parlare se ne è parlato poco, si inserisce poi questo tratto di fortissimo spirito antisemita e antisraeliano che caratterizza la leadership, soprattutto quella più integralista, diciamo, dell'Iran. Che in realtà è, come dire, una carta che è giocata molto nello scontro tra sunniti e sciiti, perché l'accordo di Abramo, che è stato sottoscritto negli ultimi mesi, è un accordo tra Israele e il mondo il mondo sunnita, è niente poco da fare, quindi è evidente che la vicenda israeliana si inserisce no, in questo conflitto. Però, guardate, questo è un, punto, è un punto molto delicato, perché finché la leadership iraniana manterrà un profilo di ostilità così frontale, brutale, penso le dichiarazioni dei pasdaran nei confronti di Israele, eccetera, eccetera. Nei confronti di Israele questo è, come dire, un ostacolo rilevante a una normalizzazione di relazioni con l'Occidente. Rilevante. E probabilmente, questo lo sa benissimo, la leadership iraniana fino adesso ha deciso di mantenere questo profilo, però è chiaro che finché se ne mantiene questo profilo la difficoltà è molto grande. molto grande. E quindi questo è un punto non banale della, della politica, della politica eh, iraniana. Grazie davvero, ci avete arricchito moltissimo, avete, ci avete dato elementi di conoscenza, di straordinario interesse e proprio per questo dico il CESPI deve continuare a lavorare sull'Iran perché questa serata dimostra che c'è ampia materia per lavorare insieme. Grazie. Grazie al presidente Fassino, mi pare che ci abbia offerto degli elementi molto importanti, non solo di richiamo generale all'importanza dell'Iran sulla scena internazionale, ma anche di ricostruzione del, del, dei rapporti tra il nostro paese e, e l'Iran stesso. E abbiamo fatto un po' più tardi del previsto e quindi ci dispiace aver dovuto sacrificare, ah, no, eh, io ti mando eh, io il spazio delle domande con la mia cugina che eh, fa... eh, spazio delle domande delle risposte, ma Piero eh, Fassino ci ha rilanciato la palla per una prosecuzione dei nostri eh, lavori, diciamo di, di, una, eh, di un lavoro ulteriore di analisi e quindi penso che ci sarà possibilità eh, in quella occasione. E io direi se volete una battuta di pochi secondi però anche di avete visto forse in chat qualcuna delle risposte vi chiederei ecco di scegliere un tema e una battuta di 30 secondi in modo che così ci possiamo anche salutare e ringraziare anche da parte vostra le persone che ci hanno seguito e, e magari aggiornare ad un futuro appuntamento. Io darei, seguirei il percorso inverso, eh, chiederei magari a Viviana Mazza per cominciare se vuole una breve reazione da parte sua anche rispetto alle cose che ha sentito ma io ho visto che c'era una domanda diretta a me ma ho visto che la persona è andata via quindi a questo punto risparmio il vostro tempo e vi dico che se la conoscete perché ho questa sensazione di passare il mio, il mio email e magari ne parlo con lei e, e quindi diciamo lascio lo spazio insomma agli altri relatori grazie molte grazie allora chiedo al direttore Frigeri di farsi da mediatore è bello questo poter continuare il dialogo anche in altra forma darei la parola a Rassaga Fari grazie, io ne approfitto per ringraziarvi ancora per avermi dato questo spazio quello che magari mi sento di aggiungere è che ho apprezzato molto che deste spazio anche a una parte della stampa che, che ha saputo riflettere anche criticamente su quelli che possono essere i problemi di rappresentazione dell'Iran uh, nella stampa, soprattutto italiana, che molto spesso soffre di, uh, soffre di tutti quei problemi anche di cui Viviana ci ha parlato, di accesso al campo, di accesso alle fonti, e su cui però non è sempre disposta a ragionare, quindi ho apprezzato molto questa sua prospettiva. E rinnovo il mio ringraziamento e la mia stima a tutti i presenti. Grazie anche a lei, penso che questo sia un'indicazione importante anche per il CESPI capire come organizzare anche delle cose mirate proprio agli operatori della informazione, perché diciamo ci sono degli incontri rivolti in generale a tutti gli interessati alla politica internazionale, però proprio sulla base delle cose che ci sono state dette potrebbe essere utile capire quale quale, quale tipo di incontri possono essere anche più utili per gli operatori dell'informazione Professor Abdel Mohammadi ha avuto qualche domanda in particolare se questa proiezione esterna dell'Iran ha a che fare con come è stato evocato anche dal presidente Fassino la vocazione impero persiano oppure diciamo ha un desiderio della componente sciita di eh, declinare la, la propria versione islamica nel senso di una comunità musulmana più, più ampia, e universale. Una battuta su questo? Sì, eh, diciamo che mh, sicuramente ci sono due anime, una parte appunto uscita, come il Presidente Passino sottolineava, che l'Iran ambisce e continua ad ambire, ma c'è anche la parte persiana che più lo scià portava avanti, quindi questo, che quello è molto di meno in questo momento. Però nel complesso queste due anime questo dualismo, anche un po' manicheo, no? che alla fine proviene dalla Persia, è molto, è molto importante. Io ringrazio tutti e anche sulla questione di politica estera Cina e Russia, secondo me è molto importante vedere come l'Iran si muoverà con la Cina o Russia o l'Unione Europea sarà in grado di avere qualche spazio in più, perché c'è molto bisogno di un EU magari anche più forte. Grazie tante, professor Nicoletti, per questa ottima... Insomma, iniziativa e questa opportunità ringrazio tutti i relatori, i colleghi il presidente Fassino e anche e soprattutto insomma, il CSP nel suo complesso Grazie di nuovo al professor Kama una battuta finale mi pare questo tema del ruolo dell'Europa quindi non solo dell'Italia ma dell'Europa nei confronti dell'Iran sia anche eh, molto interessante su cui si potrebbe lavorare Prego professor Io penso che Tanti complimenti a tutti i relatori che sono intervenuti, oltre a, ovviamente al mio collega Mamadi che conosco bene, ma non conoscevo gli altri, devo fare complimenti a tutti, anche all'onorevole Fassino, che ha centrato un punto, secondo me, cruciale. No, più di uno, a dire il vero, ma quello iniziale è fondamentale. Capire che la, la PES è un'antica civiltà, una tra le più antiche del mondo, ha un notevole orgoglio di se stessa, giustamente, e vuole essere in qualche modo riconosciuta nel suo status, non solo come potenza regionale, ma anche come grande tradizione culturale, religiosa, che ha influenzato anche moltissimo l'Occidente. Molte religioni, diciamo, diciamo che noi professiamo in Occidente, il ma anche lo stesso sono state influenzate in origine dalla religiosità persiana, che hanno avuto un'influenza enorme. Pensate solo a Sandro Magno, all'ellenismo, come è stato contagiato dalla civiltà persiana. Noi siamo debitori grandissimi di questa civiltà quindi bisogna rispettarla e riconoscere questo ruolo e l'Europa deve capire e chiaramente deve diciamo in qualche modo essere all'altezza della complessità di questo paese che è molto articolato è emerso anche dalle riflessioni della collega Rassa no cioè anche socialmente una società complessa articolata in cui anche le proteste non hanno un'unica direzione un'unica eh, diciamo strategia e spesso quello che manca in Iran è dal punto di vista di non possibile, ne parliamo spesso col professor Peschman, e la mancanza di una direzione strategica in relazione alle forze di opposizione. Manca una leadership, una struttura organizzativa che potrebbe accompagnare il paese a una transizione verso un regime più aperto, no? verso l'esterno, meno, eh, diciamo... Eh, foriero di tensioni internazionali quello che diceva a proposito dell'antisemitismo dell è un problema e chiaramente una correzione di rotta del regime un cambiamento anche parziale del regime potrebbe attenuare questa diciamo, attitudine antisemita e revisionista no? e, e, a secondare anche meglio le legittime ambizioni di un paese che è una cerniera tra l'Asia e l'Europa cioè, lo è ancora di più forse della Turchia da questo punto di vista e quindi dobbiamo avere una particolare attenzione verso l'evoluzione politica interna e internazionale dell'Iran, perché sarà, avrà un ruolo comunque cruciale per i destini futuri del sistema internazionale, noi compresi come europei ovviamente, no? perché siamo molto vicini a questa realtà. Quindi penso che sia necessario ulteriormente indagare questa complessità e essere all'altezza di questa sfida. Quindi ringrazio davvero tutti dell'invito, è stato molto interessante, devo dire... Mi farebbe piacere replicare un'altra volta questa nostra discussione affrontando i temi su cui ci ha sollecitato anche l'onorevole Fassino, i rapporti con la Cina, con la Russia e così via. Grazie davvero a tutti di cuore. Grazie. Grazie ancora. Questo tema degli imperi è un bel tema. Ricordo qualche anno fa una relazione del direttore dell'Istituto di studi strategici Moshe Dayan, in Israele, che diceva se volete capire qualche cosa cancellate dalla vostra testa la carta geografica degli stati nazionali e mettete al suo posto la carta geografica degli antichi imperi, l'impero persiano, l'impero ottomano, l'impero zar e forse riuscite a capire qualche cosa di più di quello che sta succedendo. E poi questo tema che appunto ha aperto l'onorevole Fassino, la grande lezione della postpolitik di Willy Brandt per parlare una è stata quella di dire cerchiamo di capire quali sono le legittime aspirazioni dei nostri interlocutori in politica estera perché solo quando riusciamo a porci dal punto di vista del, eh, del loro punto di osservazione riusciamo a trovare anche dei punti di dialogo naturalmente questo non vuol dire che tutti siano accettabili come talvolta accade con disegni magari appunto neoimperialistici, ma ci consente di comprendere la loro prospettiva. Grazie ai relatori e ai relatrici, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, abbiamo dovuto comprimere un po' la discussione della parte finale, ma speriamo davvero di poter proseguire in qualche forma questa riflessione. Grazie al CESPI per il supporto che ci ha dato e ci rivediamo allora, in una, eh, speriamo, in una prossima occasione. Grazie, arrivederci. Arrivederci a, a tutti. Arrivederci di cuore. Grazie a tutti, arrivederci.